Fidanzato Chiara Nasti, chi è il giovane Ugo Abbamonte? Chi è il fidanzato di Chiara Nasti? Ugo Abbamonte, età e lavoro. Per amore si è disposti davvero a tutti. Lo sa bene Chiara Nasti, la popolare fashion blogger. Che ha lasciato l'isola dei famosi per il fidanzato Ugo Abbamonte. La ragazza dopo una sola settimana di permanenza in Honduras non ha retto al peso della lontananza. È psicologicamente crollata e ha abbandonato il gioco per tornare accanto al suo ragazzo. Ma chi è Ugo? E com'è nata la storia con Nasty Love? Abbamonte è un giovane napoletano di 21 anni. Che fa parte della Napoli bene. Ugo è nato in una famiglia di imprenditori e ha la passione per il poker texano. Sul suo account Instagram abbondano gli scatti che lo immortalano ai più importanti tornei d'Europa. Ma un'altra grande passione del fidanzato di Chiaro Nasti sono i viaggi. Una passione che Ugo condivide con la sua dolce metà, tanto che nel giro di pochi mesi si sono concessi prima una vacanza a Bali, in Indonesia, e poi un'altra a Zanzibar, in Tanzania. Come si sono conosciuti Chiara Nasti e Ugo Abamonte. Chiara e Ugo sono fidanzati da un anno. Si sono conosciuti grazie ad amici in comune e per entrambi è stato un colpo di fulmine. Tra loro è scoppiata una passione che li ha portati subito ad essere inseparabili. E soprattutto a vivere il loro amore a cento allora. A Bamonte per la Nasti, una delle persone più importanti della sua vita, il sentimento è reciproco. Tanto che i due non risparmiano dediche d'amore e parole sdolcinate sui rispettivi profili social. Forse, sono stata veramente troppo fortunata ad averti provato. Mio complice, mio fratello, mio tutto ha scritto la Nasti prima di partire per l'Honduras. Sei la parte migliore di me, la cosa più bella che potesse mai capitarmi, un sogno, tu sei un sogno ha ricambiato Ugo. Chi è Chiara Nasti, le curiosità sulla fashion blogger. Chiara Nastia ha 20 anni è una delle più importanti fashion blogger italiane. Ha aperto il suo blog 5 anni fa, quando era ancora adolescente e in poco tempo è diventata una web star. Prima di conoscere Ugo è stata fidanzata con Emanuele, il fratello di Marco Borriello. In passato ha partecipato al programma tv dance dance dance.